buongiorno a tutti cari amici perché come perché eh, dico buongiorno perché adesso io sto registrando la bellezza delle ore eh, che ore sono sono le 10 ecco vedete però vedete al contrario per qualche strano motivo vedete tutto al contrario no sinceramente perché vedete tutto al contrario comunque sono le ore 10 e mh, e siamo per non prendo Ma per entrare dentro la Bruno, un secondo che mi bevo un attimo. Un yogurt ok? Allora, lo so che non ho potuto tanto registrare dei video per la BrunoCraft in questo momento, ma eh, sono stato molto, molto impegnato. E mi è capitato pure certe volte Che i video non andavano bene eh, Succedeva, accadevano problemi Accadeva veramente di tutto Ma di tutto, di tutto, di tutto, di tutto Cioè non Cioè Quindi è proprio un po' un momento Sfigato per me Quindi andiamo su Minecraft No yeah. Andiamo su Minecraft Su Minecraft Ok E quindi ragazzi Benvenuti a tutti in questo nuovissimo video di Minecraft. Ma voi dite, Bruno, ma questa qua è Bruno. voi dite, ma Bruno, questa qua è Bruno Craft? Perché eh, non mi sembra che tanto la Bruno Craft? E sì, perché ho fatto. Mi si è buggata la visuale, ok? Perché ho fatto. Uh, Una fattoria delle pecore non c'è, non è molto bella. Questo lo devo finire, che credo, finire, però mm, non mi piace tanto. Visto così vediamo sotto. Sì, lo so, no. non è tanto tanto, tanto, tanto bello, visto così. quindi un attimo però finisco a fare perché gli errori si fanno sempre cari miei non è problema mio si fanno sempre gli errori ma poi io non voglio fare un tetto piatto poi come al solito è storta come al solito è storta ecco perché non mi trovo ora oh, non riuscirò a fare istruzione fatta fatta dritta fatta dritta fare uno speciale ok, cavolo che sono negato oh. vedete che sono proprio negato se so. no così Vedi che se mi tocca fare questo yeah. ecco. okay. devo scendere e disordi so per ragazzi a questo punto facciamo così e non ci rompe nessuno facciamo così e non ci rompe ci piace adesso un bacio tutto... ok si vuole per tipo un modo di arco ecco tipo castello ho fatto per adesso mi sfuo un attimo l'inventario così eh almeno un, uno questo di pecora me lo lascio che okay. e mi svuoto un attimo l'inventario ok e mi um, ritorno su in kitty map not sul Guarda, ecco. ah, poi questo piccone non ha... Questo piccone non ha... Una potenza non ha ehm, quello che non ha ehm, tocco di velluto ed è un problema oh, tutti poi... però no, yeah. andiamo a casa sì. però dovrei levare questo albero perché non mi piace tanto questo albero qua comunque raga <coughs> una altro di questi dobbiamo fare un'arena um, un perché oggi facciamo un'arena anzi oggi abbiamo questo, questo titolo di oggi sarò fatto la farm di pecore che sarà quella là sopra e per questo ne sono uscite alcune uh, e eh, c'è una quindi tantissima carne che ne ha fatto il mio cibo vabbè raga mi sono dimenticato il cibo dentro la cesta è... e vale. là ci piano. dentro è la pala lo eh... so ci sono le scale però tutto allora, io direi di andare un po' d'un attimo, qua, e comunque serve una pressione di velocità, di slash gif, effect ci romagno quindi siccome eh, la velocità in inglese non mi ricordo veloce no velocità eh, eh, ah, eh. in, eh, in minecraft speed eccolo qua speed me lo dimenticato speed eh, guarda faccio speed nove e poi 60 e poi mamma mia corro velocissimo no ragazzi corro velocissimo mamma mia oddio forse correvo un pochino troppo veloce no, mamma mia corro ma corro velocissimo si mette in quando ho tollo F3CN Non così corrono male Mamma mia raga Corro troppo troppo troppo veloce cioè raga io adesso Sono Do cavolo sono No eh. Ragazzi siamo persi Un'altra volta Dove stava casa mia? Di qua. Di qua. dovrebbe essere casa mia. Andiamo un po'. Ti neve. ok scusate ma ho avuto un piccolo problema vabbè mi sono appena perso colpa della velocità di slash no giv f slash team add 7 7 9 mi si è laggato tutto. Ti... Me... Ti slash... Dai... Ti me... Perché non mi parte? Set dei, ok, già okay. yeah, yeah. meglio ti lo fate villagno sarà si lo so ok questo è il villaggio quindi casa mia dovrebbe stare più o meno di là però raga aspettate un attimo sì, slash come mode creative sono in creativa, tanto c'è una questione di velocità infinita che cioè, raga pura all'infinito io fisso il mare corro talmente veloce che mi guardate quanto corro veloce ok mi hanno scritto la porta ci vediamo in prossimo Io...